Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Kirby64 Crystal Sharks. L'altra volta abbiamo fatto i minigiochi, ora faremo le enemy info, cioè le carte. Non è che faremo le enemy info? Vi mostreremo le carte che Marco ha raccolto in tre anni. Sono 9 carte per pagina e sono 9 pagine, 81 carte di nemici. E quindi E non vai Iniziamo da Wispy Woods, che non dà nessuna vita. Così, così sarà l'episodio. Così, no, no Whispy Woods Junior che non ha le sue abilità, che è quel nemico lì che, che spawna. Sì, va bene, non dovevamo dire chi è cosa. Sono solo le Pizzo. cose bene. I Pizz, i... quelli del mondo 3, Acro, cioè del mondo 2 Acro, Magmen, quindi avevo. <ride> Avevo fatto il nome giusto quando ho fatto la battuta con Però, non veloce. Durerà poco la cosa? Io lo so, appunto, dobbiamo fare l'arena pure. No, sì. non facciamo l'arena. HRH, che è il boss del mondo della Terra, e HRE. Uh, il nome ha ispirato pure il nome del sì, boss l'abbiamo già Chievi. detto. Madder. Il quasi boss finale e O2 o all alla seconda Anche, le, anche, alla detto, seconda. anche detto Ossigeno <ride> Che no. è il boss finale si sì, si sì, Ossigeno NZ io avevo detto N9 Il Waddle Deep Praticamente Waddle Deep. Rocky che dà l'abilità a roccia Rocky Balboa Brontobort che ti fa volare Il Brontotter Scad Abilità bomba Gordo che non dà nessun nome. Bombospino. sciolto I cannoni hanno un nome. Sì. Non sapevi. Spark e. e. Abilità elettro. Bouncy. Non mi ricordo come <ride> si chiamano questi in italiano. Non hanno un nome in italiano. Questi appaiono solo in italiano. No, non mondo. quelli. Le molle ah, sì. Bouncy si chiamano. Glambo. In italiano intendi. Non esiste. Sì. Cioè non esiste in italiano. C'è cioè, comunque il nome è normale. Bouncy. Slushi. Slushi. Slushi si dice. Chilli immortale che dà l'abilità di ghiaccio. Propeller, elica, <ride> che dà l'abilità di ghiaccio. Glom, le rane che ti mangiano. Mahal, <ride> che è impazzito. Poppy Bros junior che ha la, bro ha la lucentezza sulla bomba. Sì. la lucentezza sulla bomba. Splinter. che è il, il tronco, tronco. di Tresciaia <ride> Appunto <ride> <ride> Goblin Che non ha nulla a che fare con i Goblin Appunto, è tipo una bocca messa su un, eh sì. un, un braccio Ma infatti non è, non è detto, quel nome l'hanno fatto per ricordare i Goblin, non c'entra poco niente Kami Bivolt, non mi ricordo dove stavano Sir. ah... hanno, hanno unito... Zac. Sì, hanno, hanno unito Kibble, che è il nome inglese. Hanno, sì, va unito, bene. hanno creato Sir Kibble. Duke de Zack, poi c'è questo Bravo. qua, che non mi dà nessuna abilità purtroppo, che nel cazzo animato di Kirby, Kirby ha provato a la ci è rimasto male. Mm. Anche io ci sono rimasto male, volevo un'abilità teschio. Qualcosa di già. Mariel che mi sa che, che è quella cosa oscura. No, il ragno, il ragno di Limbo. Lo so, ma è anche quella cosa oscura. <ride> quella, quella cosa oscurata di, che disegna land I alla terza, che. No, è che, uno alla terza. Cioè uno. I Perché in inglese la I si dice ai alla terza, quindi è uno, un occhio cubico. Eh? No, non c'entra niente. Sì, probabilmente hanno fatto per fare la battuta. Snipper. Snipper. Quello che odio. Blowfish. Bonehead. Wow. Testa di osso. Wow. Squiddy, <ride> Squiddy. Bobo. Bo. Bo. <ride> che non mi diamo questo nemico. Ah bo, non lo so. Ottima idea. E questo, questo è il suo fratello, come lo chiamiamo? Bo? No, davvero? Boh. Ah, vabbè, chiamano Bobo. No. Punk. Spino. Puoi dire Pans. Mite. Might Sandman. Che in realtà questo... È l'abitante del villaggio. No no no, di... no, no, no, no. No, questo qui... È... Mi sa che sono quei così là che ruotano, che si teletrasportano. No, sono i sandman, quelli che appaiono dalla sabbia. Boh, ah, que Questi hanno ispirato il i.. i tizi lì del cartone. Kelli. Ca Kappi. E cappi che li ha ispirati. Flipper. Flopper. Flo si sì, scusa. Capar. Dio. Mau. Ah, questo è quello che odio, non Mau. è l'altro. Drop. Che c'è anche in Killis Adventure. L'altro. Vedo qua. Ehm. <ride> um. No, no. Tic Tic Tic Tic Cairn che non lo so Pompei yeah. Hack Ma che lui, è un hack Ma sai leggere Ma Fishbone, no. cioè pesce osso Si dirisca di pesce Pri no frinx Fritz No, mh, non ma, si capisce. Ma sai leggere? No, non. non si capisce bene. Si capisce. Sawyer. Sawyer. Turbite. Fai leggiame. Plug. Che sai che vi starà la. Spinocchia. Ghost Knight. Sbagliate. Zeus. Cacti. Che sarebbe cactus di. cosola, come si chiama? Col gioco là. So. Eh, vabbè, vai avanti. Rock. Mh. Rock. Rock. Ciao. Ciao. Ciao. Gal Gal Galbalros di fuoco. Gal Galbalros. Galbo. Galbo. No. Bumber. Bumber. Scarfi. No. Scarf oh, scusa, Mrf Ho detto de che leggo io. Vabbè, leggo non io mi leggo. Le no. Amp. Tu non sai leggere i nomi in inglese. Ma Non sai leggere i nomi in inglese, tu. <ride> Yariko. Strano nome. Te avevo detto? Una volta abbiamo visto cosa fa farfalla, io ti ho detto, mi sa che questo sta nelle anime. Info. Sì, va bene. Perché mettono sti nemici nelle anime info che non, non puoi neanche toccare? Flutter. Ti importa qualcosa? Non penso. Wall Shozo. Sì. I nemici li hanno messi tutti. Che che? Quindi? Que questo appare solo nello sfondo. Mm, lo sappiamo. Parchi <ride> Ignos E quei, quei sassi del mondo di lava <ride> Ignos Ma no, vai Flora Flora E fauna questa è, questa è fauna Mi sa che questo è anche il sasso che tira pat. Pteran Pteran Mambis Pupa <ride> Perché ti metti sempre a ridere? Cioè non lo so Mapù, che è il fratello di Maku <ride> e Zebum. Okay, le... c'è il cannone. No, c'è anche nel cannone. E sì, insomma, è, è il cannone, praticamente. E queste erano le enemie. Ora boss battle. No, visto ah. che è stato un episodio corto, in questo episodio vi faremo... Non abbiamo, abbiamo detto vedere, che non facciamo vedere... Lo gli... so, nel senso vi facciamo vedere come funzionano queste cose. Allora, in theater <ride> ci sono tutte le... le... le. le, le, le, le Cazzin. Sì, un attimo c'è la no eh, project ah sì questi sono i crediti quindi niente sound check invece è più speciale perché ci sono tutti i suoni che non faremo vedere perché sono troppi Sì, però c'è pure l'ultimo che non c'è ah questa è un'altra versione più lunga Mentre S, F, S F, H, i, i Suoni Gli effetti sonori Che sono io. Sono Ma non c'è niente, perché? Ah vabbè, nel mettere mettere le canzoni Kirby balla. E fa l'espressione. No. Ma va bene, dai. Ok, nel prossimo episodio faremo le boss battle. Quindi la prossima partita è. Arena. Praticamente sconfiggere tutti i boss. La tra virgolette arena, anche se non è arena. Sì. E è non conta per il 100% per cento. Oh. quindi sì. se facciamo un. Sì, vabbè, il 100% è solo della storia in questo gioco. Ah uh, sì. Per le boss battle metteremo il numero 4. Anche se fa schifo. Che ne sai? Ma no, mica l'hai so. visto. Quindi nella prossima parte faremo le boss battle di nuovo. Ci che vediamo alla prossima E Vai. poi per perremo Galaxy. Alla prossima. Ciao. Ciao.